Siamo qui per portare l'assistenza ai cittadini che vogliono utilizzare il modello 730 precompilato dell'agenzia. È un'opportunità che noi offriamo, è un'iniziativa che ha riscosso molto consenso presso la cittadinanza ligure e siamo qui proprio per portare assistenza in un momento di difficoltà perché evidentemente se si accede a questo ospedale c'è un momento di difficoltà. Il momento del ricovero è sempre un momento traumatico, eh, nel caso dei bambini spesso è lo spostamento di una famiglia lontano da casa. Essere lontani da casa però non vuol dire aver lasciato i problemi di casa e in un momento particolare come questo, la denuncia dei redditi, siamo nel periodo caldo, poter avere un aiuto anche se si è lontani da casa, poter conoscere e chiedere rappresenta comunque un sostegno alla famiglia. Devo ringraziare l'Agenzia delle Entrate perché l'istituto da sempre si prende carico dei problemi della famiglia che ha Prodal Gaslini. È chiaro che questa possibilità in più fa parte e realizza un pezzettino del nostro progetto di prendersi in carico la famiglia, come è stato più volte detto sia dal nostro direttore generale sia dai nostri amministratori, in un istituto che eh, insomma, rappresenta comunque un punto... Non di arrivo, un punto dove si può trovare la cura e dove spesso eh, riusciamo anche a realizzare il sogno della, della guarigione. C'è stata una forte accoglienza, per accedere al 730 pre precompilato c'è bisogno di eh, farsi rilasciare un codice PIN ed una password e in eh, Liguria siamo passati da 6.000 codici PIN rilasciati nel 2013 a 56.000 codici PIN rilasciati nel 2015. E questo dato è molto significativo, molto importante e vorrei anche ricordare che eh, il codice PIN servirà non solo per, mh, per la precompilata ma servirà anche per accedere a tutti i servizi telematici dell'agenzia. Quindi il contribuente avrà possibilità di dialogare telematicamente con l'agenzia da casa. Questo è un passo, di, di, passo importante verso la semplificazione dei rapporti tra, tra fisco e cittadino.